Hi guys, welcome to a brand new house attack podcast. No, no, no, tranquillo, non hai sbagliato video. È che oggi si parla in inglese. Ora, molti di voi, molti di noi, appena vedono una parola di inglese, subito chiudono il filtro. Però è incredibile oggi che ancora non sia penetrato anche nel nostro paese un uso corretto della lingua inglese. Però purtroppo è così. Non mi chiedete le ragioni forse ti stai chiedendo perché sto parlando di questo non si doveva parlare di DJ beh anche in questo caso se ti fai musica italiana lavori nel bar sotto casa magari non ti serve sapere l'inglese però se hai un minimo di aspirazione allora è anche necessario un minimo di conoscenza della lingua perché qualsiasi tipo di agenzia o di personaggio di etichetta magari ci devi parlare in inglese oggi tra le varie competenze e conoscenze deve avere un DJ c'è anche quella di sapere parlare un minimo di in inglese come hai visto io non è che scrivo il discorso con la regina Elisabetta e non ho una pronuncia da Oxford però me la chiamo Posso sapere scrivere un'email, posso tenere una conversazione di un'ora su Skype... L'ho dovuto fare alcune volte e diciamo in qualche modo me la sono cavata. Quindi è quello che ti consiglio di fare anche a te. Tra le tantissime cose c'è da curare, anche quella magari di impegnarti con l'inglese. Ti dico subito le tre scuse principali da evitare per chi dice, eh, ma io sai come faccio. La prima è, eh, ma sai, a un'età le lingue andrebbero imparate da bambini. Ora c'è un bellissimo video di Ted che allego nei commenti, nel quale si sostiene che i bambini imparano le lingue. Meglio, sì, ok, perché sono costretti a farlo, devono imparare a parlare e quindi se li parli anche in tre lingue, loro imparano in tre lingue. Ma non è detto che gli adulti abbiano più difficoltà, anche conoscendo già le regole base di una lingua, possono cercare di applicarle o di trovarle nelle altre lingue. Numero due, eh ma per imparare una lingua dovrei andare là nel posto e ora non, non posso. Non è vero. Oggi con internet puoi parlare con chiunque. E in che modo puoi farlo? Puoi offrire quello che sai fare te, cioè parlare l'italiano. Ci sono un sacco di siti dove trovi persone che vogliono imparare l'italiano e che magari possono restituire il favore parlandoti in inglese. La seconda è non ho tempo. Beh, questa è una cosa che ci diciamo per un sacco di cose. Il tempo si trova per tutto, anche per chi è super incasinato. Soprattutto una lingua si impara nel tempo. Non puoi pretendere di studiare otto ore al giorno e dopo due settimane essere già in grado di parlare. Come neanche puoi pretendere come quei siti spazzatura pubblicizzano ho imparato 20 lingue solo in tre giorni con questo metodo innovativo. No, lascia perdere. Ultimo e non meno importante, imparare una lingua oggi è molto più facile di molti anni fa. Puoi vedere un sacco di contenuti, film, blog, internet, è una risorsa a tratti infinita e Soprattutto se sei un DJ, guardati gli spettacoli, guardati i festival, guardati le interviste ai tuoi DJ preferiti, gli after movie degli eventi, puoi guardati un sacco di cose. Se senti argomenti di cui già conosci, magari è il modo migliore per iniziare a farti un orecchio e sentir parlare anche in inglese di quello che ti piace, che ti appassiona. Se vuoi essere un DJ migliore, se vuoi aumentare le tue skills, se vuoi essere sempre più competitivo nel mondo d'oggi... Anche l'inglese è da saper patroneggiare, almeno in una maniera base sufficiente per poter parlare e dialogare con gli altri. Quindi, se vuoi essere competitivo, migliora anche il tuo inglese. Alla prossima!